Salve, eh, mi chiamo Antonio e sono un nuovo studente di Andrea Di Giglio. Volevo dire due parole sui suoi corsi. Io sono tre anni che eh, diciamo, sono nel mondo della panificazione così mi diletto. Sono un dilettante, non un professionista, però è una mia passione. Insomma. E quindi ho già fatto anche altri corsi su pizza napoletana e quindi con impastamenti ma eh, questo corso secondo me eh, l'ho visto quasi all'inizio è fatto molto bene è spiegato molto bene da Andrea e io che avevo qualche dubbio e qualche perplessità anche sulla gestione del lievito madre e comunque in qualche, in qualche fase del processo dei grandi lievitati e ho, già, ho avuto subito un risultato eccezionale già nel, nel, primo, nel primo test e, Diciamo che un corso di questo tipo con, una, con delle risposte immediate nel momento in cui hai bisogno, eh, secondo me sono rari, molto rari, eh, anche per i costi onestamente abbastanza limitati. E quindi penso che andrò avanti con, con l'upgrade sicuramente di questo Grandi Livitati e consiglio a tutti per, chi si avvicina per la prima volta, o per chi è già anche esperto, eh, questi corsi sono veramente fatti molto ma molto bene e Andrea è veramente molto bravo a spiegare eh, in maniera molto semplice ma eh, dando le nozioni diciamo importanti eh, che alle volte sono mh, non dico nascoste ma insomma non proprio così chiare eh, da, dagli altri chef, insomma dagli altri... Grandi, grandi chef che, o che si reputano tali su, sulla rete. Quindi un grande consiglio di seguire questi corsi che sono veramente fatti molto bene. Bocca al lupo, saluti, ciao!